E buongiorno! E dovrebbe arrivare il Corriere e ho ritirato qualcosa che non pensavo di ritirare, eh, non mai ma almeno per ora, però eh, dato alcune circostanze, alcuni lavori che devo fare e soprattutto alcuni progetti sempre legati a YouTube, l'ho ritirato, quindi wow! Non l'avrei mai detto, mamma mia. Dovrei fare la barba. Comunque, ma non posso andare perché sono sicuro che appena mi metto con il rasoio, il corriere arriva. Suona. Io rimango con metà barba fatta e metà no, un po' come i tamberi. Non so se avete presente. E niente. Intanto che aspetto, mi metto a dedicare un po' di roba. Cioè, un po' di lavoro da finire. La ma prima A few moments later Comunque devo dire che sono un po' emozionato. Signori, l'ho fatto. Ho preso il mio primo drone. Come vi dicevo in una storia su Instagram l'altro giorno, non pensavo di prenderlo adesso. Volevo prendere un drone in futuro, ma non pensavo di farlo adesso. Ma per via di forze maggiori, sia per lavoro sia per progetti personali, eh, l'ho preso, l'ho fatto, veramente. Ed ho scelto proprio lui, che è uno degli ultimi arrivati in casa di DJI, invece che il Mavic Mini 2, che era la seconda opzione. O per meglio dire, l'altra opzione. DJI Mini 3 Pro ha un sensore da 1 su un terzo con un obiettivo f 1.7 la fotocamera è in grado di acquisire foto da 48 megapixel e video 4k 60 fps e ha un gimbal che può riprendere e scattare anche in modalità verticale cioè la fotocamera si ruota totalmente è una figata pazzesca e questa soprattutto è una delle cose che mi ha fatto scegliere lui invece che il mini 2 e voi direte sì si possono creare dei reel dei video verticali anche usando giustamente eh, il mini 2 sì anche usando altri droni ma lì dobbiamo essere attenti a far rimanere il nostro soggetto al centro dell'inquadratura e seconda cosa dobbiamo andare a tagliare o per meglio dire ingrandire il nostro video e quindi avremo una perdita di qualità cosa che con questo non succede perché la telecamera ruota un'altra cosa che mi ha fatto scegliere questo piccolino invece che il Mini 2 sono stati i sensori sì, i sensori per rilevare ed evitare gli ostacoli cosa che sul Mini 2 non esiste quindi non solo evita gli ostacoli ma pesa sotto i 250 grammi DJI, ti sei superata Altro fattore molto importante è stato l'Active Track che ci permette di traccare il nostro soggetto e farci seguire automaticamente Quindi per esempio state facendo un vlog o state facendo un documentario o qualsiasi altra cosa e volete tracciare un soggetto, una macchina, un qualsiasi cosa lo potete fare, lui vi seguirà automaticamente Quanto ai video, il primo drone sotto i 250 grammi a offrire capacità di registrazione 4K a 60 fps registra anche video in 4K a 30 fps e in HDR Video in slow motion 1080 a 240 fps per finire questo torno è anche il DJI Like che è una specie di profilo log che ci permette di avere un'immagine più piatta per poter lavorare meglio in post produzione senza parlare della comodità di lui DJI RC con il quale non dobbiamo sempre avere il nostro smartphone il nostro iPhone a portata di mano magari ci arriva una chiamata magari qualche altra cosa magari è scarico quindi con lui Niente più noia, avendo già integrato un monitor da ben 6 pollici. Giustamente questa non vuole essere una recensione tecnica del prodotto perché ci sono milioni di persone molto più competenti di me, di dronisti professionisti, e quindi non voglio fare una recensione tecnica. Questo era solo un video dove vi mostravo il primo approccio con il mio primo drone quindi che dire queste sono le cose che mi hanno fatto scegliere lui invece che il mini 2 e soprattutto l'ho trovato in sconto su amazon quindi l'ho preso fondamentalmente anche per questo adesso vado a fargli tutti gli aggiornamenti del caso farò dei test e le prove in questi giorni che vedrete sia su youtube su, sia sul mio instagram quindi se non mi seguite ancora su instagram beh vi aspettate andate a farlo come sempre vi ricordo iscrivetevi sul canale se non siete ancora iscritti così mi aiuterete a crescere se volete attivate la campanella e niente noi ci vediamo in un prossimo video